Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo ragazzi In questo nuovo video vi spiego come ottenere le zampe di gallina in salamoia dorata. Innanzitutto vi inizio a dirvi che vi servono gli ingredienti: gli ingredienti giusti per creare queste zampe di gallina. Quindi vi servono i volatili. aquile, pinguini, qualsiasi uccello che vi troppa la zampa di gallina quattro dita. E quello che vi troppa anche le piume, però le piume non vi servono per creare queste zampe di gallina, in salamoia dorata. Quindi cominciate a uccidere qualsiasi volatile che vi dà la zampa di gallina a quattro dita. Come ho detto, ci servono gli ingredienti, quindi ci serviranno anche le lucciole d'oro e il frutto di uova, un frutto rosso che si trova in questa terra in un cespuglio, tanto ce ne sono veramente a migliaia. Una volta fatto ragazzi dirigetevi proprio qui, dirigetevi mi sembra da questa parte più sotto, c'è un laghetto, eccolo qua questo laghetto, qui ce ne sono veramente tantissime di lucciole d'oro, ma non solo anche uh, sui laghetti, ma potete anche trovarle addosso a dei cadaveri, sì dei cadaveri, La gente che ammazzate vi danno anche queste lucciole d'oro. finiti. una volta ottenute queste lucciole, ritorniamo indietro al primo passo. E io comincio a prendere questi frutti di rova. tanto come ho detto all'inizio, ce ne sono veramente tantissime in questa terra. Una terra ricca e piena di fiori, alberi, ricca veramente di tanti di questi frutti di rova. E poi, una volta fatto, io vado nel palazzo di Mogui. Nel c ho una guida su come arrivarci qua, quindi come arrivare io adesso creo queste zampe di gallini in salamoia dorata e non solo io adesso busto le mie rune con lo scarabeo d'oro e di questo ne parleremo nel prossimo video quindi questo è il tutorial che io ho realizzato tempo fa per arrivare in questa terra fare delle missioni per un tizio che poi vi darà delle dita voi dovete invadere un mondo una volta fatto andate da lui è un casino però vi consiglio di guardare la guida che sta in alto a destra un attimo che equipaggio la mia spada e comincio a farmare rune grazie a questo incremento di boost delle rune Sto ammazzando queste ominirosi, 118.000 rune, io sto nel terzo viaggio e da quello che ho capito hanno diminuito le rune eh, su alcune creature ma anche sui boss, veramente hanno diminuito le rune anche sui boss, eh già, 208.000. Comunque, se siete interessati, ragazzi, ho un video dove ho mostrato questo glitch su come ottenere quasi un milione di rune grazie a questo incremento. Scalando così queste rocce, ho strappato questa zamba di gallina ed eccola qua. La strappo lo un d'oro e mi butto da qui. Io non muoio, io non muoio, non crepo. Quindi aspetto un paio di secondi. Tutto sono dai... 30 40 secondi e tutte le rune che ho fatto grazie qui gli omini rossi da 220.000 io arrivo quasi a 700.000 rune quindi come ho detto grazie a questo incremento scarabeo d'oro la zampa di gallina in salamoia dorata ottengo veramente un botto veramente un botto di rune guardate guardate Ecco. un altro po' un'altra spintarella e arriviamo a 700.000 quindi se siete interessati ho fatto una guida la trovate sul canale di eh, un giorno fa, due giorni fa, tre giorni fa beh, dipende quindi sta sul canale oppure in alto a destra ce ne sono veramente tantissimi e poi io ritorno indietro la mappa e ritorno ci sono veramente tantissimi di posti dove fare rune, veramente tante tante rune, io sono appena arrivato al livello 302, farmando così, senza neanche stancarmi, senza neanche ammazzare boss, solo facendo questo, glitch e... o mini rossi, anche se è un po' noioso, però voglio livellare e ammazzare un boss in meno di 5 secondi <ride> quindi io spero tanto di essermi stato d'aiuto in questa nuova guida ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella di lasciare un like per i prossimi tutorial e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video oh 917.000 rune io adesso livello, livello quindi ciao ragazzi ciao